Questo brano in concorso è il tuo brano emergente, quindi è l'inizio della tua carriera musicale e volevo chiederti quale valore simbolico assume aver iniziato proprio da un concorso del genere, da una sezione del concorso del genere che tratta di legalità e della lotta contro la criminalità? Allora sicuramente in un periodo come questo eh, credo che venga abbastanza, se uno ha un minimo di, mh, di ragione e anche di, comunque, di spirito sociale, diciamo, la nostra situazione politica e anche italiana degli ultimi anni eh, ti porta comunque a avere un malcontento nei confronti della nostra classe politica e della situazione che c'è in Italia e nel nostro paese ormai da più di vent'anni. No? Quindi Verità Libera appunto, è stato diciamo, uno sfogo personale da parte mia contro appunto, questa situazione, e diciamo che è venuto molto naturale appunto, essendo uno sfogo e, e questo mi ha, comunque, mi ha reso molto, eh, ancora più partecipe nei confronti appunto della situazione italiana e, essendo comunque anch'io un operaio metalmeccanico eh, faccio in pieno parte appunto di questa, di questa situazione, no? come tutti i lavoratori, come anche i disoccupati quindi ho voluto appunto eh, ricalcare questo tema e riprenderlo come, e farlo mio in maniera personale no? e quindi per poi dirlo agli altri, quindi diciamo di far arrivare il messaggio comunque che la nostra situazione non, non va bene in questo momento, quindi magari anche dare un messaggio ai giovani per far sì che questa situazione cambi, comunque il motore delle, di, di questo paese siamo noi giovani no? e quindi credo che sia il minimo eh, anche per un artista comunque che ha comunque il ruolo di comunicare qualcosa a chi è davanti e anche magari ai propri coetanei, no? eh, questo è sicuramente il motivo principale.